Per generazioni, la mia famiglia ha servito e protetto la nostra città Seguendo la tradizione Io? <ride> ne ho creata una tutta mia Un po' del vecchio Un po' del nuovo Kitsune! Guida i miei alleati! Ah, molto meglio Sempre con delle lame. Dai, Shimada. Inchinatevi! Ti sto curando. <ride> Sizznevi, guidi! I cancelli si aprono! La caccia ha inizio! Non puoi cambiare il mondo seguendo tutte le regole.